Allora, Alessio, la mia prima domanda è che cos'è Twit Antonio e come è nata l'idea? Allora, eh, Twit Antonio è eh, attualmente un'applicazione un web che abbiamo programmato, tra virgolette, all'interno del, del raduno de, di Spaghetti Open Data, che è questo, questa comunità molto liquida di di italiani e italiane che fanno cose con i dati, e appunto è un'applicazione web che eh, mostra i candidati al, alle elezioni che hanno Twitter, e fino a qua... Eh, da... Dalla schermata poi del, dell'applicazione possiamo mandare tweet a, a qualsiasi candidato e vedere alcuni aspetti di, de, della sua diciamo, linea politica. Per esempio abbiamo dei candidati per cui c'è scritto che sono della lista Monti, che sono candidati per, per la Camera e come schieramento sono centristi. Eh, per altri ovviamente, che ne so, siamo in condicio: sinistra e libertà, sempre per la camera, centrosinistra abbiamo quindi questi, questi piccoli box quando andiamo sul, sul sito e da questi box possiamo ricavare queste informazioni e mandare un tweet che verrà poi tracciato dal, dall'applicazione e... Tra uno de, degli sviluppi futuri di cui poi spero parleremo diffusamente è che l'applicazione dovrebbe anche tracciare eventuali risposte. Come, come è nata l'idea? In realtà è abbastanza, è abbastanza nebuloso il, il concetto perché in realtà quest'estate quest eravamo partiti con un'idea completamente diversa come, come implementazione che era vedere eh, quali parlamentari europei, a partire da un, un dataset in nostro possesso, eh, quali parlamentari europei avessero un account Twitter. Dopo che abbiamo fatto questa quest operazione abbiamo eh, deciso di scriverci un'applicazione sopra che è stata Twitter Your MP, l'abbiamo chiamata, MEP significa Member of European Parliament, e mi scuso per l'inglese abominevole, e appunto abbiamo, abbiamo scritto questa applicazione. Durante poi eh, il raduno che c'è stato in, in, qualche settimana fa di Spaghetti Open Data a Bologna, abbiamo deciso eh, praticamente è venuta in maniera totalmente spontanea l'idea ad alcune persone eh, di radunare in un dataset tutti i candidati eh, che avessero Twitter per poi farci sopra un'applicazione del genere e, e quindi è nato Twit Antonio. Il nome è nato in maniera abbastanza bizzarra: nel senso che avevamo bisogno di un nome per l'applicazione, io avevo proposto Giacomo e poi altre, altre persone sono venute entrando in stanza e dicendo Voto Antonio, vota Antonio, a quel punto io ho deciso vabbè si chiamerà Antonio lì. tweet Antonio. Per quanto riguarda invece gli hacker civici, tu ne hai scritto in passato e te ne sei occupato, potresti farmi un attimo il quadro della situazione che c'è adesso in Italia? Ma il quadro che c'è adesso in Italia intendi per gli open data o riguardo l'hacking civico in sé per sé? Beh, tutte e due a tutte, questo punto. Tutte e due. E, e, diciamo allora, il, il quadro sugli open data è stimolante, nel senso che eh, ancora non abbiamo ottenuto risultati veramente incisivi a livello nazionale, quindi applicazioni eh, e soprattutto dataset eh, veramente eh, utilissimi e incisivi in maniera veramente grande. E per chi poi non sapesse eh, come è strutturata un'applicazione Open Data e come è strutturata anche una politica di Open Data faccio un, uh, un piccolo escursus praticamente vengono rilasciati i dati dalle, dalle amministrazioni in maniera facilmente digeribile dalle macchine il che significa che sono dati uh, fatti in un certo modo, formattati in una certa maniera eh, il compito di un hacker civico è eh, prendere questi dati e farli appunto digerire alla macchina se magari c'è qualche particolarità che va fatta o comunque scrivere dei programmi che utilizzino eh, questi dati la situazione dati come dicevo eh, è stimolante nel senso che ancora devono avvenire molte cose eh, alcuni, alcuni esempi virtuosi eh, ci sono e vengono utilizzati all'interno di spaghetti open data avevamo pensato a, a degli utilizzi per esempio per il database, per il dataset di, di open coesione che poi eh, si è rivelato leggermente inadatto per lo scopo che ci eravamo prefissati la cosa molto bella per esempio per quanto riguarda il, il progetto open coesione che è un progetto di open data su tutti i progetti che riguardano le politiche di coesione territoriale eh, appunto eh, noi abbiamo mandato un feedback ai, ai, a, agli omini che stanno dietro Open coesione che sono bravissimi eh, i quali ci hanno, ci hanno fatto sapere ci hanno detto cercheremo di implementare le caratteristiche che, che voi ci chiedete questo Siccome siamo alle prime fasi con, con gli open data, diciamo che essendoci eh, tra virgolette poche istituzioni che fanno open data, ehm, l'hacker civico eh, si, si sente stimolato perché c'è veramente un rapporto quasi paritario da questo punto di vista, dato che eh, anche le istituzioni non sanno bene come muoversi e spesso cercano l'aiuto degli hacker civici in quanto sono loro poi che devono utilizzare i dati in quanto ad -in civico, dicevo anche gli, -in -civici, gli hacker civici in realtà eh, sono pochini nel senso che eh, con un tocco di eh, tracodanza come l'iliade io mi definisco un hacker civico abbiamo costruito Twit antonio insieme a tantissimi volontari eh, che sono una quarantina mi sembra eh, spaghetti open data è piena di hacker civici non solo smanettoni del codice ma eh, altre persone però in confronto al numero della popolazione italiana anche tecnicamente preparata eh, per effettuare operazioni del genere siamo comunque secondo me pochi quindi c'è ancora un, un passo induttivo da fare che è quello della, della democratizzazione del, de, del pensiero open data, diciamo. Se effettivamente dovessi tracciare quello che è, eh, sarebbe la, la situazione ideale, diciamo, no? in un mm -hmm. contesto di trasparenza della pubblica amministrazione e disponibilità di open data, come sarebbe? Ma essenzialmente. Non sono un giurista, non sono un esperto di, di government, parlo per quanto mi riguarda da, da, da smanettone, il contesto migliore sarebbe avere tutti i dati disponibili in qualche maniera, non mi interessa quale, questi dati dovrebbero essere aggiornati regolarmente, almeno su una base accettabile annuale o quanto il dato prevede che... Di essere aggiornato eh, diciamo che eh, comunque questo dato dovrebbe essere aggiornato eh, di frequente rispetto a quanto è il, il refresh rate del dato stesso cioè se sono dati che vengono censiti ogni sei anni è, è inutile aggiornarli annualmente però eh, sicuramente eh, per dati molto granulari che di censimenti che vengono fatti ogni giorno ogni settimana per qualsiasi dato eh, almeno una volta al mese, una volta ogni tre settimane sarebbe auspicabile un aggiornamento di questo tipo. Quindi eh, mi piacerebbe avere per quanto mi riguarda un, dei dataset aggiornati spesso che però richiedono manodopera, me ne rendo conto, e dall'altra parte eh, un posto dove reperirli facilmente. E anche perché no, come dicevo prima, eh, dei colleghi che ho trovato all'interno di spaghetti Open Data, ma eh, non sono tantissimi. L'altra La, faccia della medaglia, diciamo, di questa domanda è ok, e nel momento in cui ce li hai effettivamente in mano, quali sono le cose che si potrebbero fare? E magari e magari citando anche qualche esempio che già è stato messo in applicazione. Ma eh le cose che si possono fare sono praticamente infinite Perché eh, i dati sono dati e al contrario in rete c'è una tendenza fuffologa tra virgolette a a credere che i dati abbiano un senso i dati non hanno senso di per loro sono dei numeri delle stringhe che noi abbiamo siamo noi poi a dargli un senso a dargli un'applicazione quindi eh, quello che io dico abbastanza spesso è che gli hacker civici eh, sono quelle persone che si occupano di fare uno sforzo di fantasia per vedere come declinare un dato grezzo come quelli richiesti da tim Berners Lee e aperti da tantissime amministrazioni per fare qualcosa che non è grezzo ma è un'applicazione di quel dato nel momento in cui hai eh, le informazioni, tutte le informazioni su dei candidati alle elezioni, compresi di account Twitter, non puoi fare solo eh, l'applicazione per gli account Twitter come abbiamo fatto noi con Tweet Antonio. Puoi fare 10.000 altre cose, per esempio fare una lista completa dei candidati ad albero con lista Monti, Sinistra e Libertà e partiti eventuali e vari oppure puoi banalmente ordinarli in ordine alfabetico, poi alcune di queste applicazioni saranno effettivamente utili, altre saranno magari eh, didattiche che le avrai fatte solo per te, ma comunque avrai avuto una base di dati importante, comunque quello che eh, è fondamentale è lo sforzo che viene fatto da ognuno per immaginare qualcosa in più con, fatto con quel dato che prima non c'era. E esempi di fondamentale importanza vabbè, ovviamente ovviamente tweet antonio innanzitutto in america avevo sentito di applicazioni che, che filtravano praticamente i dati e, in base alla geolocalizzazione il, il tuo smartphone quando il dataset alle spalle praticamente era quello dei, dei dati sulla criminalità, quando entravi in un quartiere a rischio suonava il, il telefono con, con il GPS. Questo semplicemente perché l'amministrazione aveva aperto i dati sulla criminalità nei quartieri, cosa che per esempio in Italia è, ma in qualsiasi altro paese, non solo in Italia, è... Eh, diciamo tra virgolette utopia perché una volta che tu liberi dei dati del genere poi i prezzi degli affitti se la popolazione eh, si regola di conseguenza eh, anche i prezzi appunto si scendono di conseguenza quindi effettivamente la problematica sui dati è, è anche di questo tipo cioè eh, dati che conviene che restino nascosti appunto Un'altra un applicazione che, eh, che mi è piaciuta molto è Fix My Street, che è un, un sito inglese che praticamente si occupa, permette ai cittadini britannici di segnalare disguidi, problemi relativi alle strade, la viabilità, il decoro urbano. Eh, diciamo che anche in italia si cominciano a diffondere esperienze analoghe come udine o venezia però comunque mancano pezzi poi in italia abbiamo un problema in più che è eh, quello del campanilismo riguardo i dati quindi praticamente eh, i dati di un'amministrazione molto poco spesso sono Compatibili tra virgolette, quindi nello stesso formato eh, del, del dato che mi dà un'altra amministrazione, un'altra provincia, un'altra regione, tutti antipubblici. Quindi eh, lo sforzo eh, che deve fare l'hacker civico da quel punto di vista è maggiore perché eh, una volta avuto il dato in diversi formati, diverse declinazioni, diversi anche sotto formati, perché ci sono dei formati che possono essere poi eh, diciamo modificati in maniera diversa, a quel punto diventa una cosa titanica eh, che civico non va di fare e quindi viene persa un'opportunità. In pratica sarebbe auspicabile, secondo te, che ci fosse magari una legislazione a imporre eh, un determinato modo per diffondere questi dati? Eh, più che imporre bisognerebbe, ne abbiamo discusso tra l'altro dato che ehm, ci ascoltano di, di tutte le razze, di tutte le età e di tutte le professioni, eh, invito subdolamente a iscriversi a Spaghetti Open Data perché ne abbiamo parlato proprio da, da, da, da società civile eh, con l'aiuto di alcune pubbliche amministrazioni che intervengono su, sulla mailing list ne abbiamo parlato, la, la mia posizione personale è, è stata che praticamente eh, bisognerebbe imporre a tutte le province, a tutte le regioni, a tutti gli enti pubblici un, uh, un numero minimo di dataset da rilasciare in una forma più o meno concordata, in modo che gli hacker civici su quei dataset possano appunto, cioè eh, costruire applicazioni e tantissimo altro, anche fare banali, banali visualizzazioni, anche non solo hacking civico, anche giornalismo fatto con i dati e tantissime altre cose. Appunto eh, su questi dataset piccole cose, eh, dataset minimali, Purtroppo anche lì stato, ci sono state le pubbliche amministrazioni che ci hanno risposto, noi saremmo anche favorevoli, ma allo stato attuale dove la, la politica di open data sta venendo diciamo, implementata per, per gradi e sinceramente per grazia divina è un... <ride> imporre a questo livello è, pare brutto diciamo poi per fortuna ci sono esempi virtuosi e per esempio qualcosa già ce l'abbiamo nel senso che eh, per l'articolo 18 del, del decreto sviluppo tutti gli enti pubblici devono esporre i dati sui pagamenti in open data e quindi eh, diciamo che una norma di questo tipo già ce l'abbiamo sui pagamenti. Purtroppo non è normato il formato, quindi uno parlo nerdese, uno eh, me lo passa in CSV, uno me lo rende dispo disponibile in JSON, un altro in un foglio Excel gigantesco, io impazzisco e l'applicazione comunque non la faccio. Però diciamo che auspico forza di volontà e auguro che la forza sia con tutti gli hacker per la costruzione di cose del genere. Bene, senti, torniamo a parlare di Tweet Antonio. Um, sì. Quindi mi potresti raccontare molto brevemente che cosa è possibile fare per un utente che effettivamente eh, lo utilizza? Ok. Eh, Tweet Antonio permette di fare essenzialmente tre cose. Mandare un tweet eh, appena l'utente arriva, eh, senza fare nulla, semplicemente con i candidati che vede, che sono ovviamente tutti i candidati alle elezioni, che hanno Twitter, appunto un, un utente può eh, inviare i propri tweet. Può eh, cercare poi il suo candidato per eh, nome, circoscrizione, partito, schieramento, oppure Camera o Senato. E poi se eh, l'utente è un candidato oppure conosce il nome Twitter di un candidato abbiamo messo su un, un form attraverso il quale l'utente può aggiungere il, il proprio candidato e quindi poi a noi arriva la richiesta e appunto provvediamo un po' a, a controllare a, a scremare eventuali richieste duplicate quant e quant'altro eh, e subito l'utente viene aggiunto l'utente, il candidato viene aggiunto al, al nostro dataset che quindi non è popolato solo da noi e dalle inchieste che vengono fatte diciamo tra virgolette all'interno di Spaghetti Open Data ma viene eh, popolato, aggiornato dalla popolazione stessa Uh, mi potresti dire, tra l'altro, uh, quale sarà il futuro di questa applicazione, poi una volta che saranno finite le lezioni anche? Allora, eh, qui abbiamo due futuri, uno immediato, diciamo, e uno eh, veramente, tra virgolette, remoto, anche se in realtà eh, non tanto, perché dopo il 24... Allora, il, il, il, il primo punto è che abbiamo all'ordine del giorno un, un avanzamento di versione per Twitt Antonio perché eh, sarà possibile tra poco quando i bravi io purtroppo in questo periodo sono un po' impegnato tra gli esami universitari e altro e quindi mi rincresce non poter dare una mano ma... Eh, ci tengo a, a ringraziare tutti quelli che, che collaborano a Twit Antonio eh, appunto eh, quando il, i miei colleghi sviluppatori eh, finiranno l'implementazione avremo un, un widget, quindi una, un, un codice che chiunque potrà prendere, potrà mettere sul suo sito e potrà realizzare la propria campagna con twitt antonio configurando semplicemente questo widget il quale riporterà la foto del parlamentare è ancora molto in, in progress la cosa quindi la, la immagino parecchio però ehm, riporterà una foto le... sarà come un, un piccolo box di, di twitt antonio adesso con il tweet eventualmente si potranno anche twittare testi già fatti per, poter, per, per poterti spammare meglio come direbbe il lupo cattivo e, Dopo le elezioni eventualmente, anzi non eventualmente, è molto... È, diciamo che sta venendo adesso caldeggiata la cosa eh, dopo le elezioni faremo la stessa cosa ma con eh, i candidati effettivamente eletti e quindi immagino che basterà solo scremare il nostro dataset eh, di... che a, a, ora come ora eh, censisce 802 candidati su 2841 verificati il che significa che 802 candidati per noi hanno Twitter e poi effettivamente la lista continua a espandersi e praticamente almeno ogni ora arrivano nuovi candidati che si autosegnalano oppure che scopriamo noi attraverso le nostre fonti. In quale modo pensi che effettivamente eh, Twitter Antonio possa contribuire ehm, a tutto il processo eh, di apertura poi, della pubblica amministrazione di cui parlavamo anche poco fa? Io sono solo un hacker <ride> Però no, a parte gli scherzi io, Allora, in realtà c'è un piccolo aneddoto che ci prenderà un paio di minuti Quest'estate quando abbiamo realizzato Twitter MP eh, Praticamente io appunto ero nel team di sviluppatori e scrivevo codice Poi Alberto Cottica, che è uno dei fondatori di Spaghetti Open Data eh, ha detto, ah, grandi, fondamentale strumento di democrazia Io non ho capito bene che cosa intendesse e, Però ho continuato a scrivere codice Perché volevo banalmente imparare un nuovo linguaggio di programmazione Poi un giorno stavo vedendo un programma di tribuna politica C'era un parlamentare europeo, candidato, non mi ricordo con quale partito Ho pensato, adesso lo cerco su, su Twitter MP e gli e gli mando un tweet è stato in quel momento che ho realizzato la potenza seppur minima tra virgolette di quello che avevo fatto quindi io in realtà fino a quel momento non avevo capito niente continuo ancora adesso ad essere ignaro delle potenzialità di questi strumenti però eh, diciamo che eh, un'applicazione del genere eh, genera un feedback che è senza dubbio migliore della barbara email perché ci sono tantissimi mezzi di comunicazione eh, i quali vengono diciamo, utilizzati e la, la comunicazione è eh, per dirla in nerdese eh, da punto a punto, end to end, to end. quindi eh, appunto, abbiamo questi mezzi, eh, twitter invece è se, se vogliamo Twitter utilizzato in questa maniera è il passo successivo, cioè la comunicazione di un problema, di qualcosa che non va, di una richiesta in formato broadcast, quindi visibile a tutti, anche se diretto ad un parlamentare solo. E eh, diciamo la, la, il cambiamento che porterà è che eh, i cittadini potranno far valere le proprie ragioni, le proprie lamentele utili o meno non lo so attraverso un mezzo che permetta loro di evidenziare quello che hanno chiesto quello che hanno detto ad un, ad un candidato, ad un parlamentare ad un europarlamentare e soprattutto se hanno ricevuto o meno risposta se non hanno ricevuto risposta quindi diciamo se il lavoro di un parlamentare da una parte è legiferare dall'altra è, è ascoltare il popolo Speriamo di avere attraverso un'applicazione un simile un, uno strumento che ci fornisca una buona metrica almeno su quanto eh, i governanti ascoltano il popolo. Perfetto, Alessio io ti ringrazio veramente moltissimo per il tempo e la disponibilità. Grazie a te.